Ilari Blasi sorpresa al GF, i figli in studio, Totti resta in disparte. Colpo di scena al Grande Fratello Vip, in studio una sorpresa per Ilari Blasi. Durante lultima puntata del Grande Fratello Vip, tanti colpi di scena riservati ai concorrenti rimasti. Prima dellannuncio dei finalisti. Però, gli autori hanno pensato bene di fare una sorpresa alla padrona di casa. In studio sono stati fatti entrare i figli di Ilari Blasi. Chanel, Christian e Isabel, sul palco sono arrivati per fare i complimenti alla mamma. La regia ha anche inquadrato diverse volte Francesco Totti, presente in studio insieme ai bambini. Nonostante le insistenze di Alfonso Signorini, però, Francesco ha voluto lasciare la scena alla moglie, evitando dunque di salire direttamente sul palco del Grande Fratello Vip. Al Grande Fratello Vip una lettera con dedica per Ilari Blasi. Chanel, Christian e Isabel hanno consegnato alla mamma una lettera con una dedica speciale. All'interno della busta, invece dei nomi dei concorrenti eliminati dal gioco, un messaggio, mamma la vincitrice sei tu. Parole piene d'affetto che hanno lasciato di stucco la stessa Ivari. La conduttrice infatti, una volta passato il momento, si è sentita in dovere di ringraziare gli autori e tutto lo staff per la bella sorpresa. Salutati poi i suoi figli la stessa ha ripreso la conduzione, carica e decisa come tutti i lunedì. Grande fratello VIP, chi vincerà questa seconda edizione?. A vincere la prima nomination stasera è stato Luca Onestini che, in questo modo, si è guadagnato un posto tra i finalisti del reality. Giulia Dell'Elisse e Daniele Bossari sono invece tra i favoritissimi di questa edizione, anche se nessuno esclude un possibile colpo di scena dellultimo minuto. Alfonso Signorini in persona, per esempio, una settimana fa si era espresso in favore di Ivana, la modella cieca amatissima in Italia e all'estero. Certo è che al grande fratello Vip, quest'anno, a vincere è stata soprattutto la trasmissione con il suo record di ascolti e il numero di condivisioni social.